che sto tanto io mi arrendo a te se tu vuoi vincere molte volte ti devi arrendere ti devi arrendere alla volontà di Dio non la nostra ma la sua volontà deve essere fatta e la settimana scorsa parlavamo di fede fede per vincere e questa mattina dobbiamo parlare di riposare in Dio per vincere Amen vogliamo leggere Marco capitolo 4 dal verso 26 al verso 29 e dopo leggeremo dal verso 35 al verso 41 è lo stesso capitolo Maggiorno di Marco capitolo 4 dal verso 26 al 29 e dopo passeremo a leggere dal 35 al 41 Amen disse ancora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 E quando il frutto è maturo, il meritore mette subito mano alla faccia perché è venuta la meritura. Amen. Vogliamo passare al verso 35, leggeremo dal 35 al 41, sempre nello stesso capitolo. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva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 Essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi pediamo Ed egli, destatosi, sgridò al vento e disse al mare: Taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: Perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da grande timore. E dicevano tra di loro, chi è dunque costruì a quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Amen. Chi è costruito a cui anche il vento o il mare ubbidiscono? E Gesù Cristo il Signore, il re dei re e il Signore dei Signori. Amen. Lui è quello che ci dà la vittoria. E non lo fa per forza né per potenza nostra, ma lo fa per lo Spirito di Dio. E quindi vogliamo capire come imparare a vivere questa vittoria, arrendendoci a vivere questa vittoria riposando in Dio, perché Dio ci ha, ci ha promesso che noi saremo più che vincitori, però per, questo, per fare questo dobbiamo essere parte del regno di Dio. La promessa di Dio non sono per tutti, ma ognuno deve fare qualcosa per entrare nella promessa di Dio. Così è per esempio per la salvezza, Gesù è venuto a morire sulla croce per i peccati dell'umanità, ma Lui salverà quelli che lo hanno accettato nel loro cuore. Per questo è importante che le persone credano e accettano nel Signore, affinché quella promessa diventa realtà. E anche così, quando la parola Dio dice che noi saremo più che vincitori, è per quelli che si arrendono a Lui, perché così funziona il Regno di Dio come abbiamo letto, il Signore ci parla di questa parabola in cui un uomo getta il seme sulla terra ora cosa succede? Passa la notte, passa il giorno mentre quest'uomo si dorme, si alza, non si preoccupa più di quel seme che ha buttato sulla terra ad un certo punto, senza che si sappia come si trova la pianta perché? la Bibbia dice perché la terra produce spontaneamente lo stelo, la spiga, il chicco della spiga e poi quando il frutto è maturo allora si deve fare la virtù A me, A me. A me. così funziona il regno di Dio sapete quando ero più ragazzo avevo una passione mi piacevano i bonsai, mi piacevano le piante però succedeva una cosa strana che più tu ci dedicavi tempo più tu le curavi, più tu le seguivi più si seccavano se invece tu gli davi quell'acqua ogni tanto e non le pensavi stranamente le piante crescevano meglio così è il regno di Dio il regno di Dio consiste in un seminatore che semina del seme però la responsabilità di quel seme di cosa succederà quella parola non è la tua ma è di Dio quando tu evangelizzi e parla agli altri di Gesù, non porti tante domande o non farti tanti problemi, ma soltanto semina la parola di Dio, perché la parola di Dio non tornerà a Dio senza portare frutto. Amè? Parla agli altri della parola, getta il tuo pane sulle acque, dice la Bibbia, perché per certo lo ritroverà. Non avere paura di parlare alle persone. Non avere paura che gli altri ti deridano o che gli altri ti prendano in giro perché tu cerchi il seme e senza sapere come quella parola porterà un frutto nella vita di quella persona. Non devi essere tu a convincere le persone. È lo Spirito Santo, dice la Bibbia, che compunge il cuore dell'uomo di peccato. Tu devi solo piantare un seme, è vero o no? Questo Gesù ci ha insegnato: dice, 'Così è il regno di Dio'. i sei? e riposa, poi il resto lo farà tu lo farà Dio e viene in questo tempo salvezza per molte molte persone quando noi proclamiamo una parola quando Dio proclama una parola non si sa come ma quella parola si compirà sapete Isaia 55 verso 11 dice qualcosa di molto importante che ci aiuta a capire come dice così così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca essa non ritornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che io desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. questa è la parola che procede da Dio quando Dio ha una parola quando Dio ha una promessa la Bibbia dice che questa parola ma porterà, si realizzerà e porterà il frutto per cui Dio l'ha comandato. Quindi se tu hai una promessa da parte di Dio, se hai una parola da parte di Dio nel tuo cuore, devi avere fede che anche se non sai come, Dio la porterà a termine. E' come questo seme di questo seminatore. Il seme arrivò, poi non se ne preoccupò più, perché la natura stessa fece germogliare questo seme. E quando tu ricevi una parola, da parte di Dio quando leggi la parola di Dio quando ricevi un rema di Dio non devi più preoccuparti perché Dio lo compirà se Dio ti dice di fare qualche cosa allora c'è qualcosa che devi fare tu ma quando tu fai la tua parte Dio farà la sua devi avere fede nel rema di Dio e devi imparare a riposare in quello che Dio dice questo è l'insegnamento di Gesù non è per potenza, non è per forza, non è in base a quanti sforzi tu fai, non è in base a quante persone politiche conosci, non è in base a se fai un concorso o non lo fai, non è in base a questo. È buono studiare, è buono prepararsi, però in Italia noi abbiamo questa brutta abitudine di credere molto nelle raccomandazioni. Non c'è il valore della persona. Ah, io conosco quel politico allora sicuramente lui mi farà il favore e mi farà trovare questo posto e poi succede che non arriva niente è vero o no? perché? perché abbiamo confidato nell'uomo ma se Dio ti dà la parola e dice che tu sarai la testa e non sarai la coda credilo perché non si sa come succederà ma stai ben sicuro che succederà la tua non è per la tua forza ma è per lo spirito di Dio perché la parola che Dio dà, non tornerà a lui a vuoto, ma realizzerà pienamente quello per cui lui lo ha mandato, non lo realizzerà neanche in parte. Non è che Dio ti dà 10 promesse, cinque te le realizza e cinque no. No, pienamente saranno realizzate. Lui ha promesso benedizione, ha promesso raccolte, ha promesso abbondanza, l'ha promessa per noi e lui lo compirà. Lui ha promesso che noi ci moltiplicheremo e che raggiungeremo ogni nazione faremo? Boh. Noi segniamo, poi Dio farà il resto, amen, amen. perché così funziona il regno di Dio. Tanti hanno costruito con le loro forze, costruiscono e poi a un certo punto viene tutto giù, perché dice la Bibbia che gli edificatori si affaticano in vano se non è Dio che edifica. Noi vogliamo che sia Dio che edificare la nostra vita. Ricordatevi che parlavo della differenza tra Rema e Logos settimana scorsa? quando arriva la parola di Dio credilo quando inizi a leggere la Bibbia e quel versetto ti colpisce e tu capisci che Dio ti sta parlando perché è una promessa di Dio credilo quando vieni in chiesa senti il pastore predicare con una parola ti colpisce e sta parlando proprio a te Dio, credilo perché lui lo farà io non so come, non so quando ma lui lo farà ed è la stessa cosa che credeva Abramo. In Ebrei capitolo 6, dal verso 13 al verso 15, Dio fece ad Abramo una grande promessa, gli disse così, quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. grandemente e così Abramo avendo aspettato con pazienza ottenne la promessa Amen. Amen. vedete Abramo è il padre della figlia però qua dice che lui la promessa l'ottenne non perché fece una settimana di tigione di preghiere. non ottenne la promessa perché fece a piedi da Napoli fino a Pompei non ottenne la promessa perché fece tanti giri attorno ad una colonna sana? Non fece niente per ottenere questa promessa. Dio gliela aveva fatta l'unica cosa fu gli sarà fede, cioè aspettò con pazienza che quello che Dio aveva detto l'avrebbe compiuto. Dio lo dice e quando Dio lo dice, Dio lo fa solo devi avere pazienza. Sapete, un giorno Dio dice un sogno ad un giovane questo giovane faceva parte di una famiglia aveva l'invidia di tutti i fratelli perché era il preferito del padre addirittura il genitori gli fece un vestito colorato che era diverso da di tutti i vestiti degli altri fratelli e un giorno Dio gli parlò di un sogno e in questo sogno lui vide la luna e il sole che si inchinavano davanti a lui e 12 stelle quell'uomo era Giuseppe sapete i fratelli lo vendettano il diavolo voleva distruggere quella promessa che Dio aveva dato a Giuseppe cercò in tutti i modi di distruggerla però senza saperlo nel cercare di distruggerla. non la stava compiendo uguale il diavolo ha cercato di uccidere Gesù e nel fare questo stava compiendo il piano di Dio Giuseppe era lì nella prigione immaginate la scena sapete noi abbiamo visto delle prigioni simili a quelle di quel tempo dove non c'erano i banni quindi immaginate che i prigionieri facevano i propri bisogni nella stessa cella in cui dormivano e se moriva qualcuno lo lasciavano là quindi immaginate che pulso ci doveva essere in quella cella, che tristezza non era come i carceri di adesso dove vedi la televisione no, là è proprio in carcere e mentre Giuseppe era lì, che sembrava la sua vita ormai finita, il giorno prima era nel carcere e il giorno dopo era vicere di Egitto. Come l'aveva fatto Dio? Non si sa se l'aveva fatto. Cioè si sa che conosceva Dio. Però Giuseppe mai aveva Lui pensava che quando aveva detto vicino al copiere... sicuramente l'uomo la sua raccomandazione mi aiuterà e invece niente però si mantenne fedele aspettò con pazienza la promessa di Dio e quella promessa arrivò e divenne vicere di Egitto perché quello che Dio aveva detto era potente di realizzarlo è vero o no? Amen. e noi dobbiamo imparare a confidare nella promessa di Dio Imparare a far sì che sia Dio che si muova a fare le cose perché se ci muoviamo noi facciamo solo danno anche Abramo cercò lui di risolvere il problema non aveva figli gli stiamo stati recetti la moglie gli suggerì a volte le mogli danno buoni consigli altre volte non tanto buoni, gli suggerì troviamo uno escamotage, troviamo la soluzione allora se recitano c'è cioè questa serva facciamo il figlio con lei e diventa nostro è vero che la legge del tempo lo permetteva, però Dio aveva fatto da prano una promessa e quello che nacque ancora oggi dà problemi ad Israele, okay. però lui seppe dopo che si rese conto di avere sbagliato, seppe aspettare con pazienza la promessa. E la promessa arrivò perché Dio è fedele. Okay. Questo dobbiamo capire. Dobbiamo imparare che ogni volta che Dio dice qualcosa la compie, lui non può mentire quando lui ci dice qualcosa lui la compirà lui ci ha promesso tempi migliori E forse oggi stai piangendo ma Dio ti darà tempi migliori forse Giuseppe in quel carcere piangeva ma Dio gli dà tempi migliori occasioni, opportunità Dio ce l'ha promesso non importa come, lui lo realizzerà anche questo verso che abbiamo letto oggi è una dimostrazione, una pratica di quello che Gesù aveva insegnato nella teoria. Vedete Gesù, nei primi versi che abbiamo letto, dà l'insegnamento ai discepoli. Dice: regno, Il regno di Dio funziona così: metti dei semi, poi tu non sai come, quei semi porteranno frutto. Quindi, quando Dio dice una parola, tu non sai come, ma la compirà. Poi, mette alla prova i suoi discepoli e dice: Passiamo all'altra riva, Gesù gli aveva dato una parola. Poi stranamente sembra addormentarsi. Arriva la tempesta, arrivano i problemi, arrivano le difficoltà. E che fanno i discepoli? Hanno paura, hanno paura. Non ricordano che devono confidare nella promessa di Dio. Dio gli aveva detto che noi saremmo passati all'altra riva. Perché adesso ti non importa come il seme di Dio era stato sparso Gesù aveva ha dato un rema noi dobbiamo passare all'altra riva e non importa come loro ci sarebbero arrivati Però vedi, ogni volta che Dio ti dà una parola subito il diavolo viene per cercare di metterti in paura subito il diavolo viene per cercare di scoraggiarti per cercare di farti credere che non è niente vero che quello che Dio ha detto non si compirà. e allora qual è la soluzione? Cercare di remare con la barca, cercare di trovare la soluzione. L'unica cosa che loro avrebbero dovuto fare è dormire anche loro su quella barca. Perché non sapevano come, ma sarebbero arrivati dall'altra barca. Allora figliarono Gesù. Signore stiamo morendo. Gesù disse. Uomini di poca fede. Vi avevo detto che dovevamo passare l'altra riva. Che cos'è il mare? Ditta un attimo devo parlare con i cibi, quello che Dio ha detto, Dio lo compirà. Quindi, se Dio ti ha dato una parola, non devi guardare le circostanze che sono intorno a te, non guardare i problemi, le difficoltà, perché vengono dal diavolo il diavolo ti vuole scoraggiare per farti credere che quello che Dio ha detto è menzogna. Abramo diceva e qua la promessa di Dio non arriva come dobbiamo fare? ma lui ebbe pazienza per questo ottenne la promessa attraverso la pazienza dice la parola di Dio che Dio non tarda, non rallenta ma arriva al momento giusto però sappilo aspettare sappi sempre aspettare la promessa di Dio non importa quello che succede intorno Dio ti farà arrivare all'altra riva. Se Dio ha detto una cosa, Dio la colpirà. Dio muoverà regni, muoverà re, muoverà tante di quelle cose. Ma lo realizzerà. Amen. Amen. Amen. Loro stavano vivendo la parola che Gesù gli aveva predicato prima. Gesù gli stava mettendo alla prova. Ogni tanto Gesù diceva, avete capito bene? E dicevo, sì, abbiamo capito bene, <ride> però facevo tutto il contrario e molte volte siamo anche noi così abbiamo letto la Bibbia? sì, avete capito bene? sì, sì, sì, sì però facciamo più il contrario <ride> dobbiamo imparare ad avere fede in Dio c'è tormenta, c'è caos molte volte quando Dio ti dà una parola quando ricevi il rema di Dio e forse tante volte ci scoraggiamo perché diciamo pastore ma tu non sai quello che io sto vivendo non sai quanto è grande questo vento non sai quanto sono grandi queste onde non sai quanto è grande questo problema è vero forse non lo so però ho imparato a non concentrarmi sui problemi a concentrarmi sulla soluzione Dio ha detto che noi arriveremo all'altra vita. quindi non guardare le circostanze intorno perché Dio è con te e se Dio è con te chi sarà contro di Dio abbi fede Dio userà queste circostanze per benedire la tua vita. Amen. Dobbiamo soltanto imparare a riposare in Dio. Facciamo fare la luce. Quando Dio parlò a Mosè, gli disse che sarebbero stati liberi, che successe? Che il faraone cercò di attaccarlo. Dieci piaghe dovettero passare, ma niente. Sembrava che questa parola da parte di Dio non si viva dubito mai, non disse vabbè non allora lasciamo Dio perché Dio ha detto una bugia no perseverò perseverò ha creduto al Signore e il faraone lo voleva uccidere voleva distruggere tutto il popolo addirittura cari e cavalieri si sono alzati contro il popolo di Dio però che è successo? si è aperto un mare esatto. c'era una colonna di fuoco che li proteggeva una nuvola di, di giorno per il sole perché Dio aveva parlato e Dio lo portava a tempo e alla fine addirittura si portarono anche loro dell'Egitto Vedete, se non ci fossero stati tutti questi problemi, il popolo di Israele non avrebbe avuto i fondi necessari per poter poi costruire quello che sarebbe stato il tempo. Loro si portarono tutto l'oro d'Egitto, tutte le ricchezze di Egitto, la gente gliele diede. Perché disse, basta, sono disciplinati, non ce la facciamo più, portatevi tutto quindi se stai attraversando la tormenta se stai attraversando la difficoltà Dio ti dice questa mattina non temere, solo confida in me non farti giustizia da te stesso abbi fede resistete al diavolo e chi sì. fuggirà da voi Amen. i discepoli nella tormenta dovevano soltanto stare fermi far fare a Dio perché sarebbero arrivati all'altra rima gli israeliti fecero fare a Dio e arrivare dall'altra parte del Mar Rosso. Fai fare a Dio. E tu vedrai che la promessa di Dio si atempirà. Forse ci potrà volere più tempo di quello che tu pensavi. Però quello che Dio ha detto, Dio lo compie. Amen. Amen. Amen. Amen. Ed è così. Quando Dio ha formato il mondo, lo ha fatto attraverso la parola. Dobbiamo imparare a confidare Dio. Dio farà ogni cosa. Amen. Quando Dio dice una cosa, Dio la fa. Così è successo tante volte, pure nella nostra vita come pastore. L'ha fatto quando mi ha portato in Venezuela. Sapete un giorno Dio mi parla e dice io voglio che tu vai in Sud America. Dice, ah, bello, però non conosco nessuno. Dove vado, Che faccio? però quella parola Dio l'ha compita un giorno ero a predicare in una chiesa a Catania e si avvicina un fratello venezuelano. dice tu devi venire insieme a me in Venezuela il Signore mi ha mandato qua perché devo portare in Venezuela a me, mi stavo aspettando andiamo e non vi dico quante cose successe in quei viaggi che ci sono stati quanti miracoli, quanta gente sanata quanta gente guarita quanta gente liberata quanta gente che stava aspettando risposte da parte di Dio io da solo non avrei mai potuto fare tutto quello ma Dio ha aperto una strada dove via non c'è perché quello che lui dice è potente di compiere l'ho fatto con questa chiesa in cui stiamo noi abbiamo pregato abbiamo chiesto a Dio un locale non avevamo soldi per poter pagare un affitto e Dio ci ha risposto e il locale è arrivato Amen e lo farà anche con il nuovo locale Amen. che Dio ci darà Amen. sarà anche quello una grande testimonianza per la sua gloria Amen. come lo farà? Boh, non è manco un problema mio, è un problema suo il mio problema, la mia parte è confidare in Lui avere fiducia che quello che Dio ha detto Dio lo realizzerà ora ci possono volere dei mesi in più, dei mesi in meno il diavolo si potrà scatenare cercando di fare tutto quello che vuole lui, però già è sconfitto per Gesù. E noi dobbiamo soltanto imparare a confidare lui. Questa mattina Dio ci sta riportando alla scuola dello Spirito Santo, ci sta insegnando come dobbiamo vincere la nostra battaglia, che non è più nostra, è sua. Però tanti a un certo punto dicono: Signore, sono in mezzo a questa tormenta perché io non ti sento più? sembra che stai dormendo sembra che non ti interessi che io sto per morire non ti sento in verità molte volte ci dimentichiamo che Dio si nasconde come? Dio si nasconde? sì Isaia 45,15 ci rivela questa grande verità di Dio in verità tu sei un Dio che ti nasconde o Dio di Israele o Salvatore che fa Dio? si nasconde sai perché si nasconde? perché vuole che tu lo cerchi. Amen. stamattina stavamo con Gloria Gloria non trovava alcune cose andava fuori a qualcuno doveva vendere dei vestiti dice non ci sono dico vedi che ci stanno diceva la madre non ci sono poi ma vedi che ci stanno non ci sono poi sono uscito e io l'ho trovato ho detto guarda se cerchi trovo, trovo. così è Dio se tu lo cerchi Dio si lascerà trovare da te quando lo cercherai con tutto il tuo cuore per questo Dio è fatto così si fa desiderare sapete a volte si nasconde perché vuole che tu devi passare del tempo per cercarlo per questo, per esempio, dice la Bibbia che lui dà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Perché molte volte lui non te lo dà perché vuole vedere per il battesimo dello Spirito Santo che tu glielo chiedi, vuole vedere il tuo cuore. Molte volte tante promesse di Dio, a lui le mantiene, perché sta aspettando che tu vada da lui, che lo cerchi. Sapete, a volte lo facciamo anche noi come genitori nei confronti dei nostri figli, non gli diamo tutto subito a volte aspettiamo diciamo se fai bravo, non avrà, no? perché vogliamo ottenere qualcosa vogliamo spingerlo a capire qualcosa Vuoi realizzare una lezione di vita così fatti fa anche con noi magari sta lì sta aspettando perché vuole vedere se tu a quella cosa ci tieni tanti per il battesimo dello Spirito Santo pregano una volta, poi non pregano più ma se tu inizi a pregare, a cercare, a chiedere a domandare, a bussare, a lugionare a cercarlo lui si lascerà trovare e vedi che nel momento in cui ve lo aspetti il Signore ti battezzerà col suo spirito se tu stai chiedendo dei doni spirituali e lo chiedi una volta e poi non lo chiedi più non arriverà a niente ma se tu inizi a cercarlo a chiedere, a bussare allora lui si farà trovare da te. le cose di Dio non sono a buon mercato sono costate un santo prezzo a Gesù per questo Dio si nasconde Dio vuole avere una relazione profonda con te, come l'aveva con Abramo. Anche con Abramo si è nascosto. tu voglio vedere fine a quanti anni Abramo mi aspetterà con fede. E Abramo aveva accettato quasi. Dio si è nascose per tanti anni, però Abramo ha aspettato con pazienza. E Dio si può nascondere da te proprio per vedere se tu lo stai cercando, se tu lo stai chiedendo, se lo vuoi. Perché la Bibbia dice che noi otterremo ogni cosa, tutto quello che pregherete nel mio nome, ve lo otterrete. Ma Dio vuole vedere quanto ci viene quella cosa. Sapete, a volte siamo come dei bambini iniziati, quindi cambiano l'idea. Ma se voi vedete il vostro figlio oggi, domani, dopodomani, una settimana, Qui dice, c'è questo è proprio intenzionato a fare questa cosa. Sapete, magari sono bambini, oggi vogliono fare eh, il pallone, domani vogliono fare la chitarra, dopo domani vogliono fare la tastiera, poi vogliono fare l'astronauta e poi vogliono fare il veterinario. Ma quando tu vedi che quella persona, quel bambino ha un chiodo fisso e veramente lo sta desiderando. E questo Dio si risponde. Vuol dire tu a quelle cose, a quelle richieste che ti stai presentando, quanto ci tieni. Ma lui si lascia trovare da quelli che lo cercano con tutto il suo cuore. Dio non ha limiti, non ce li ha. Ha dato da mangiare a milioni di persone per 40 anni nel deserto. Dice la Bibbia, per caso il braccio dell'Eterno è diventato corto? Se lui l'ha detto, lui lo fa. Sappilo aspettare. Quindi Dio ci sta portando di nuovo alla scuola dello Spirito Santo. e Ti dice: Così è il regno di Dio. È come un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il giorno, mentre dorme e si alza, il seme germoglia e cresce. Senza che egli sappia come. Poi la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo il meditore mette subito mano alla falce perché è venuta la meditura Se stai passando una tormenta, preparati perché viene la meditura Se stai passando delle difficoltà, preparati perché stai per arrivare l'altra viva. Il diavolo ti sta scaverando contro di te. Gloria a Dio, c'è una grande benedizione in arrivo. Sappi aspettare il Signore, sappi confidare in Lui perché il diavolo non ti può toccare. Questo dice la Bibbia: Lui non ti può toccare, allora fa tanto vento, tanta tormenta, tutto fumo e niente arrosto. Perché alla fine non ti può toccare. Però se tu ti metti paura, Lui ha ottenuto il suo riso stato, ti fa dubitare vedete fa tanto rumore sempre sono con quei cagnoni grandi no. oh, oh, oh, oh, oh, oh! e gridano sempre però alla fine ricordate che il cane che appaga non, non morde. morte se il cane morde non dice niente va di muzioni direttamente ma il cane che grida è perché non ti morda. così è tormenta vento difficoltà problemi quello che Dio ha detto Dio lo muore Vogliamo soltanto fortificarci nella fede. Amen. Questa mattina vogliamo veramente chiedere a Dio, di darci forza di credere in Lui, Amen. di sostenerci nella nostra incredulità. Perché quello che Lui ha detto, Lui lo compirà. Ma vogliamo imparare a saperlo aspettare. Amen. Allora dobbiamo avere un momento per pregare tutti quanti insieme. Amen. me ci stiamo insieme. in credere.